Ciao a tutti. Oggi prepareremo il brownie al cioccolato. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono: cioccolato extra fondente, farina di tipo 00, cacao amaro, lievito per dolci vanigliato, sale, nocciole, zucchero, burro, uova e vanillina. Diamo il via alla ricetta.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 Aggiungere il burro e lo facciamo sciogliere per 4 minuti, 50 gradi, velocità 3. Aggiungere lo zucchero, le uova. Ed azioniamo il bimbi per 50 secondi a velocità 4. Aggiungere la farina, il cacao amaro, un pizzico di sale, la vanillina e il lievito ed azioniamo il bimbi per 50 secondi a velocità 5 Aggiungere le nocciole ed azioniamo il bimbi per 20 secondi, antiorario velocità 3. Il composto è pronto, versare in una teglia rivestita con carta da forno. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 25 minuti. Lasciamolo raffreddare del tutto prima di porzionarlo. Brownies al cioccolato. Grazie e alla prossima ricetta.